Salve, sono Valeria Scafetta, parteciperò a Politicamente Scorretto venerdì 18 novembre alle 18.30 alla Casa della Conoscenza. Con me ci saranno anche Rosaria Capacchione e Antonella Beccaria. Ci modererà Alice Fattini. Il tema del nostro incontro è Donne Antimafia, così come il titolo del libro che ho curato con Giulia Migneco e avviso pubblico per la Regione Lazio, edito da Becco Giallo. L'obiettivo dell'incontro, così come quello del libro, è cercare di sfatare un altro stereotipo della narrazione sulle mafie che vede a contrastarle solamente figure maschili. Nel libro, come durante l'incontro, racconteremo quante donne quotidianamente combattono la criminalità organizzata. Vi aspettiamo!